bentornati su my football jersey oggi vediamo la prima maglia del sao paolo per la stagione 2023 quindi la nuova in edizione fan A me questa maglia e questi colori piacciono. Nella mia classifica questa prende 4 stelle. L'avevo già vista l'anno scorso e ho voluto riprenderla anche nella nuova stagione. Il costo lo vedete qui sopra? Che aggiungere molto basso, molto conveniente per una maglia fatta sicuramente molto bene e che arriva con ottimi tempi di spedizione. Come al solito vi ricordo che in descrizione qui sotto trovate tutti i riferimenti per ordinare la maglia.